Buondì, buonasera e buonanotte. Siamo sotto attacco. I pandorani ci stanno sfidando e stanno invadendo una delle nostre basi. E noi, leggermente, ci siamo preparati a tutto questo. Come andrà a finire? Ci martelleranno o saremo noi a dargliele di santa ragione? Chi lo sa? Vedremo dopo la sigla. Eccoci qua. Questa sarà la base che sarà attaccata entro quattro ore. Noi abbiamo una Masked Manticore che sta andando avanti. Possiamo creare un Motion Detection Module entro, entro quella entro la scadenza. Buttiamoci dentro. Che ci frega. Siamo in scarsità di tech e anche un po' di material. Stanno scendendo il, il cibo. Sta aumentando la, il mutagen. Quindi possiamo puntare un po' di mutagen però questi soldati qua li abbiamo già più o meno attrezzati per quello che ci serve Qui potremmo dargli questo affare qua visto che è un heavy però non avrebbe molto senso è un heavy abbastanza che ha bisogno di forza quindi che ha bisogno di rinforzarsi quindi quando ci sarà la Masked manticore finirà dritto dritto nella nostra base di rinforzo loro stanno estraendo um, Living Crystal o ricalco. Qualcuno lo sta estraendo? No, devi estrarlo tu. Ma tu hai fatto trading e adesso non puoi più farlo. E tu vai dritto dritto che ci serve. Abbiamo. siamo poco sotto dal costruire da avere i materiali antichi per costruire un'altra Scorpion. Winter Kennedy Tu più pompati con calma Abbiamo un sacco di gentaglia che potrebbe Nevi, un assalto, un tech Potremmo farci un altro paio di aerei praticamente solo con la gente che c'è qua Ma Ora come ora, dobbiamo pensare a... Abbiamo, Abbiamo finito anche la ricerca sul fuel tank. Va bene, possiamo costruirla. Quanto costano? Un LRBD, immagino. 250 material. Deo escape range increased by 500. Potrebbe essere interessante. Eh? a fare anche un archeologi di perché ci siamo. Ci siamo Ci siamo Ci stanno attaccando Non ci danno la possibilità di armare i nostri E armi... meno male che erano già pronti Eccoci Ci stanno attaccando Non ci danno... non è andata la possibilità di armare i nostri difensori Ma penso che siamo già belli che pronti Stavolta abbiamo 20... Quanti ce ne abbiamo? 6, 12, 13, 14, 15, 16 persone pronte a partire. Qui è dove arrivano. Ah, 16 per con, di cui due veicoli pronti all'uso. Quindi, salviamo. E vediamo un po' come va a finire questa storia. Vediamo chi osa attaccarci. Potremmo già metterci un po' in Overwatch. Ne siamo con un po' di Overwatch che non fa mai male. Hai visibilità su quello, eh? Non male, fai un passettino in avanti. Va, quello è già reso innocuo, loud and clear. Moving now. E mettiti nuovo ruote anche tu con questo, va. I got this per ora siamo abbastanza... Ah giusto, questo è, davvero... questo è il Questo simpatico teschio? Questo è il punto di fuga, ok. Dovremmo metterci qua e metterci un po' di che botta uh, Tu non puoi più fare nient'altro Ah voi siete tra l'altro giù E qualcuno sta anche Colpito da frenzy Quindi qua. Non puoi metterti in overwatch Ah no si sì che puoi metterti in overwatch con questo lo scorpion una leggera trappola di overwatch baby face metti di qua si sì, vabbè anche senza overwatch dai gallo cedrone zack McCracken. ehm um... Non puoi metterti in overwatch con questo, né? eh? Zack, vai avanti allora! L'armadillo. Spacca tutto. Tu hai armi paralizzanti. Oh, qua c'è un... una farina qua. Mettiti di qua. Senza spaccare tutto, senza spaccare tutto, grazie. Infatti, infatti, grazie, è troppo gentile. Gennarino. Non puoi. Ah, dio so, qua non puoi lanciare i. i vermi perché è troppo. Ah, se se scendi, sì, però. Perché c'è una scala qua che porta verso il nulla? Ah, vabbè. Gennarino. Receiving non mettiti dietro al nostro a sfida Gallo Cedrone un altro che deve piazzarsi vicino a nostri cari martellatori Abbiamo ancora Angus Fangus Può muoversi di qua. Può già indurre il panico. Ah, un là. va bene. Perché no? E mettersi in Overwatch. E per favore farlo fuori con la pistola. Perché no. cioè, è abbastanza gente sul chi vive. Tu sei impanicato. Vediamo che altro ha il coraggio di venire fuori. Un altro Minefrager. Oh, brutto. E una marea di Arthron. Ci sta. Non possiamo catturare adesso. Un tritone. Un po' di minefrager, eh? Ma manda avanti a quello lì esatto benissimo Allora direi che come primo turno non è andato affatto male eh? Potremmo essere in superiorità numerica Purtroppo non abbiamo nessun cecchino che vedo che ha armi paralizzanti, porca miseria. Poteva essere un sacco interessante portarci a casa. Un po' di quella gentaglia. Non c'è veramente neanche qualcuno con la pistola, sono solo i Neurizer. Ready to roll. Receiving. Channel open. Non eravamo pronti. Non eravamo pronti. Tu hai armi paralizzanti. E tu devi muoverti. Perché più di tanto non riesci a spostarti. E abbiamo una sfida che può farlo. va? Huh? Oh, no, Non sono sicuro, però potrei andare avanti coi soliti. Non riesce a lanciare Goo No, più di tanto non si riesce. Può arrivare fin qua. Vai! Ammazza che lancio. Guarda i confini della mappa. E dentro di nuovo. E abbiamo visto... Che c'è una sirena. E a Lyon. E quindi questo potrebbe essere quella che mi porto a casa per tua e questo per usarlo ci servono due action point eh? mi arrivo fin qua a paralizzare e poi sono la merce di tutti e non va bene Facciamo che tu sei la Difesa che arriva fin qua no? I'm tu però puoi muoverti in avanti. Uno di meno. Mettiti qua, va. Quanto che non sai in Overwatch. Tu ne hai... Credo, sì che puoi... Deve anche spararli direttamente. Max, fornito. Spostati un pelino più avanti. Quindi mind control immunity. Tu per metterti di qua. Ready to rock! Vai! Yeah. E un altro di meno. Gallo Cedrone, hai il paralizzante no. Mi deve muovere baby face. tu puoi piazzarti qua dietro, non so se bombardiamo da lontano e qua poi non riesci più a spostarti, eh? No? Gennarino lanciare un altro firework bello bello no eh nessuna parte di qua sopra di qua sopra perché no no non è stata una grandiosa idea clip non funziona granché da queste parti vai di qua uh -huh. lion catcher metti di qua concreto da lì Alexandro Mussa sempre a difesa On the e tu Receiving Io... Sì Sempre pronto anything che moves dai tutti quelli che si muovono dato. tu non puoi muoverti di qua fare un passettino indietro sì e poi scudali scudati la sfida eccoli qua pronto a correre dentro e a paralizzare Ah, ci sono nuove rincalze! Mm. L'ha colpito? Gli ha fatto del male? In teoria fa del male. Povero vermicello. Mi sa che dovremmo usare le armi paralizzanti. Eh? Addio. Musso dovremmo fare qualcosa per la zona mira. Infatti gli fatto malissimo. Ah, siamo tutti con Minecraft Roll Immunity. Va bene? Non l'ho paralizzato. Questo non è una bella notizia. Perché adesso dobbiamo buttare dentro le pispì E non ci passa Questa è stata un po' una cassa. Dossi <coughs> di la sirena ora dobbiamo farci avanti gallo perché proviamo a fare faccio così beh no. non riesco almeno a Mare, non riesci a buttarti avanti nella mischia? E sì. vai! Gennarino, ah tu hai un'altra arma paralizzante? Quanto è? Eh, è troppo, è troppo, 2 e 10? Questo è quello che ha meno di tutti. Però come paralisi siamo un po' a rischio. Dai, ci sto qui. La troverai paralizzare con la missione 1 con veleno beh con virale No virale vai molto bene Guarda. entra io hai visibilità su qualcuno ah, rocci. Tu uh, dove hai una buona visibilità? Poi visibilità solo su uno, eh? Beh, Jerry non hai bisogno neanche dello scudo Non riesce a far il panico? eh? Questo è paralizzato A ah, lui Già no. Ora, quello che mi dà più fastidio di tutti è il tag, questo qua, il menia. Così riuscirei a sparargli solo un colpo. Per poi battermela. Proviamoci. se riusciamo a colpire no va bene dai. girati un po' almeno un colpo l'abbiamo tirato. Allora tu potresti scudarlo. Donanbo Via. Eh, guarda dove riesce ad arrivare un attimo non riesci a buttarti giù eh? me l'altra che si può devi andare per forza di qua non riesce a buttarti giù eh. e abbiamo ancora quel tyrant Taking action. Move. Operati? Che abbastanza divertente questa missione soprattutto quando inizia a dire devo portarmi a casa della gente tu vai dietro lei ti si was l, I'm going in. Ora uno Angus Fangus. Poi puoi indurre il panico a nessuno, eh? No, magari stupi stupi, Magari qualcuno il No, valid target. Quanto hai di quel Un bel po'. Eh, prossimo turno devi correre. Musa Prima sul rock! sul That was just a warning. Shot. That was just... ok, è sbagliato di nuovo a colpire Eh, non pensavo che max power fosse già... Mancato Vediamo un po' dove vai Paralizzato è un altro Siren Questo fa male questo eh? okay. Va bene Adesso andiamo a paralizzare ma paralizziamo questo Hai preso il nostro veicolo Mannaggia a te Uh Va il colpo. Bel colpo. Tanto vedi qua il paro Siamo già pelli che a posto. un male cane ah lasci un'altra ready ah giusto tu non hai armi paralizzate tu mettiti qua ah qua dentro scusami tu devi recuperare Ammazza! Ah, Sono un cecchino migliore <ride> di Mussa e non è una bella cosa. Ok, per Mussa intendo. Ah, tra l'altro ho colpito uno che era già paralizzato, ma fa niente. andare a paralizzare anche questo ottenuto oh, il points mangia ah giusto perché questi sono stati colpiti dallo psychic scream però se ti, se stai qua non è molto salutare piuttosto perdiamo un turno di più ma Facciamo così, muoviti di qua. Dagli un colpetto. Perché quello è bello tosto da paralizzare. Posso arrivi fin qua, dagliene due va. Il marino, Dagli abbiamo cercato anche questo che sono tanto gustoso mi aiuta e torno ma non tu 13 19 abbastanza messi bene c'è solo questo e quell'altro fuori ehm, tu bene hai finito di lavorare per oggi Tira sullo scudo. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. No, è il Posso solo mazzi? Si può solo mazzuolare. Here comes the Phoenix. Oh, yeah. Vai! Vai. puoi muoverti da questo pull de sac? no? allora rimettilo giù oh. ecco ti sei dargli una colpettina in più di paralisi va oh. Abbiamo un Minefragar che tra poco si mette in moto ha due punti vita scusami a due punti e eh, allora non stiamo eh. neanche um... tu non hai dashing né niente né? metti qua poi questo qua ti fa un mazzo tanto e eh, io non voglio Non ci sono altri ripari se non questo qua. Vai. Mancato. Manco di stresho. Due quarto. riesci andare fin qua vieni to roll anche tu alla fine non riesci a muoverti di più di andare qua. gallo tu sei fermo lì tu puoi indurre il panico a eh? quello lì ma cosa me ne frega quello lì, quello lì è già nostro potresti muoverti di qua si sì, tutto scina in games mi dite Chi può indurare il panico? No Anche te sì. E il thug se si muove E' morto No? Eh. Uh, non hai molto da fare Anza Non sa so. so. drone dor. non mi sono accorto che non ho dato in still frenzy generino c'è ancora mossa no armadillo è qua non posso sparare nessuno di quelli che mi interessano cioè il tag e basta Uh, e beh metti in overwatch e provo a paralizzare qualcuno angus fangus angus mi spiace questa missione qua Poi... prendere un po' più di esperienza oh però vai almeno vediamo un po' più di esperienza dai Via Tu sei lanciato, nessun altro rinforzo Il sag Che mi interessa cosa fa L'hai colpito o non l'hai colpito? Tu l'hai colpito E abbiamo finito così Non l'abbiamo finita? Perché non l'abbiamo finita? Allora, abbiamo finito il Kill all enemies. Ah, perché lui, è giusto, era impanicato, ma non era... Né paralizzato, né... Tantomeno morto. Eh, vabbè. Spacchiamo tutto. Paralizzato, va. No. Ecco adesso concludo la difesa della base. Da quanta gente. Donna Bondi deve livellare e Angus Fangus deve livellare. Ah, ma non sono neanche scesi in campo tutti, quei tre nuovi no. Adesso mi tocca spostarli. Ora quanta... Oh, abbiamo preso pure uno schioppo, abbiamo preso... 5 nuovi personaggi che diventeranno simpatici con Abbiamo un estremo bisogno di tech, ma proprio estremo. Quindi dovremmo mandare la Masked Manticore qua. L'armadillo ha fatto un ottimo lavoro. Doran Lane, quello ecco da dove è arrivato l'attacco. Abbiamo due opzioni. Aspettare che diventi una citadel o distruggerla subito. Aspetta, nel frattempo sta minando. Alfa. Andare a.. minare. Finna. Charlie a due che devono ammigliarsi Salute Vabbè, Ok, tu vai a minare O ricalco Non mina o ricalco se sta qua Deve andare per forza qua Rattusa Voi non state minando un tubo eh? Delta è più utile Se va a qua Bravo adesso è a posto E loro possono andare dai, proviamoci. Unaffordable! No, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Tu hai 20 so darti un po' più di forza, un po' più di velocità, ma cos'hai qua? Di 2 willpower mi interessa bonus so accuracy, ma meno danno heavy weapon proficiency 2 strength, meno 15 perception. No, di 2 willpower mi interessa, dire qualche colpo in più. Dona Bondio. questo tu non hai non possiamo metterti delle armi che non costano niente quindi se avere dei seri problemi a chi dovevo darlo al modulo mi ricordo più Hubert, puoi un Arani Mark for Death, oppure una ricarica di willpower. Però non va bene così. tentaculat. Ok. Deve stare attento se, se, se, se becca qualcuno. Derserker e assalto. Abbiamo un Muttok of the Ancients. Guarda, guarda. È troppo poco willpower. Octopus Garden E che va bene così è una granata completamente piuttosto l'incendiaria Possibile usare questo tra l'altro Bene! Si va Ok Schipetta di mascher Manticore Però è l'aereo più utile che abbiamo 18 ce ne sono Quante casse? Abbiamo due punti di fuga che sono qua Allora, una cassa qua Dobbiamo spostare tutto il team di qua praticamente. A parte per quell'unica cassa sono tutte concentrate di qua. 4-5 sono. 5 casse, e 8 uomini. In più la sesta che è qua. Qua possiamo mandarci un cecchino. Allora, solita cosa. Sì, ma non è una Tu potresti andare qua, no? Vabbè, eh giustamente. Questa è già allertata. ARBINGER Mind Control e Acid Spray Questo è proprio roba rompipalle. Oh, una vita grenade, tra l'altro. Interessante. Tu ne hai due di così E puoi prendere roba E metterti in mudo guarda. Oh, anche munizioni per le torrette Interessante Direi che la sirena deve morire Il prima possibile Ah giusto Diciamo, ma che, che strano coso... Ah, eh sì. Allora, tu hai lo schioppo, quello che non costa, però non riesci a muoverti fin qua perché sei abbastanza scarso di movimenti. Tu hai la possibilità di attaccare qualcuno e dargli anche stordimento. E allora iniziamo mmm, siamo di asset torso va? no, non è stata stordita yeah. beh, mi ha fatto abbastanza male ma non abbastanza iniziamo a confondere un po' le acque va? Tu non riesci a sparargli... ...tale la tua visibilità su... ...dov'è? È là, ecco! Dall'altra parte del mondo. Don Abbondio, oh, mettiti di qua, no? Non voglio sorprese. Tipo questo tritone. Oh, Marksman. Questo è brutto, brutto, brutto. Eh! Sai già cosa devi fare. Eh, non è morto ora sì addio abbiamo un minefrager vabbè intanto andiamo a ammazzare quello <ride> ce la facciamo e eh vabbè adesso salta fuori tutti Questo però deve morire, non c'è cazzo yeah! Riesci anche recuperarla? No, non farlo Mmm tutti di là Tu sei un po' troppo avanti rispetto al resto del film però eh Mettiamoci in Overwatch. Per ora va bene così. Allora, tu mettiti qua. E mettiti anche tu in Overwatch. Qbert. Qbert se va qua e viene preso dal Minefrager. They can't stop me. E' un rischio che voglio fargli correre. Ah. Vabbè, il resto non conta. Eh, anche una cassa di, mut di mutagen. Ci sta. Allora. Facciamo così. Prendiamolo. Poi facciamo dashing. Forse fai dashing. Ehm, diciamo che ti metti di qua. Uno dei due si busca il main fragger. L'altro lo libera Sono abbondio Non puoi più fare niente né? Va bene Va bene Ho rimasto male che con un colpo di Scyther sono sopravvissuti. Dai, chi mi prendi? Qbert o Tentaculat? Qbert, va bene. Va bene, ci sta. Vieni qua Ho esagerato con la clearance. Vai verso la cassa Se avessi un veicolo Me lo sarei portato dietro Guarda che c'è anche Tanta sì. roba. Devo andare avanti qualcun altro. Non ho portato dietro troppa roba. Dashing. Dashing. Andiamo a prendere un po' di roba. Dentro. Uno schioppo già bello che fatto. Bel po' di medikit. E questo. Saranno oh. dei cecchini da portare. Puoi scaricare roba. Tu? Puoi fare scambio, però. No? L'Apactopus Garden ha un sacco di forza. Portiamoci lì dietro dentro a non sarà un tubo. Cos'è Enforcer rinforzo? DNA... Ah, è la mitraglietta quella più. potente. Dor. Mm. Vai. No, non è stato bello. Vai. Molto bene. E portati avanti. Un mermidone. Un, un dannato mermidone. Dove va il mermidone? Acid. Acid mermidone. Eccolo. Tu spostati avanti. Non c'era qualcuno a cui sbolognare un po' di roba. Tu vai a partire a E scarichiamogli la roba e poi ce ne andiamo a prenderne dell'altra Che tu lavatrice sei bello che pieno eh Armi che non consumano risorse Un altro fragger. Vediamo un po' dove va Benissimo E questo non può più fare niente Corri! Quel Mindfragger non mi interessa. Oh, però possiamo fare con Rapid Clearance e facciamo un forzetto 2, però no, è uno spreco di willpower. Quando gli ho messo il torso così è molto più preciso Benissimo Diabolic, devi correre in avanti Oh, già che lui fa i salti Cos'è Cos'è questo? No, no, no, no, no, no, no Non ci credo gli un po' di roba Non ci credo Volevo continuare a chiamare rinforzi, se no lo fermo subito Non ammazzo subito questo qua Non riesco a ammazzare neanche quello lì Rapid clearance E uno 2 Facciamo lì del male fisico. Cosa acid spray, sicuro. New or toxic spray. Resurrect corpses anche. Vabbè, la cosa importante adesso è fargli un male. Che fa provincia? Eh. Addio, maledetto! Oh, quanta bella roba! E non possiamo andarla a prendere! Tu sei pieno di roba! Bella lasciare giù dei, dei, dei, dei, delle cose inutili, saranno delle casse! Bravissimo! Inizia a essere pericoloso usare sto schiappo. Eh. Infatti. L'importante è che non sia scoppiato. Allora tu puoi muoverti eh intanto. Quindi facciamo un quick aim portando un'abilità che ti dà ancora più willpower. Bene, e adesso corri. Don abbondio. Vai, dashing. Attenzione. Ah no. Ah Octopus Garden che è pieno come un uovo. Però no, mi sa che tra i due forse è meglio darglielo la q questa roba. Che tu riesci a correre abbastanza. Andiamo a vedere cosa c'è in questa cassa. Non posso scaricare delle casse e poi andarle a prendere delle altre, no? Scusami. Guarda quanta bella tech che c'è qua. cosa c'era sicuramente la roba gustosa Hubert no action point cost Aspetta Hubert Prendi la roba da diabolico Buttagliela La roba che non ci serve Anche questa via Non ci serve neanche questo non ci serve 30.000 la vita grenade mi ricordo il costo di materiale di questo ma va bene così allora Don Abbondio tu devi ancora spostare Don Abbondio vuoi vedere qua se c'è qualcosa che puoi prendere Due caricatore caricatori del cavolo sono un po' di casse Medikit Non no, buon Dio deve andare qua Ancora questa cassa Diabolic? Come stai messo? Ah, oh, puoi andare a prendere anche tu le casse Sì, ma ti saranno in Steel friendly. Vai! No! Tentaculata! Può farlo! Caricalo! è carina, ma non possiamo portarcela dietro. Vabbè, qualcosa dobbiamo lasciare indietro. Tanto che non ci sia nulla di eccessivamente costoso. potreste andare di qua eh ma non sbagliato perché adesso non hai gli action point per andare a prendere né? ancora due casse e cosa ti espone al fuoco del Tyrant con l'asse di Myrmidon perché mi ha rotto tre quarti di balle ti metti di qua un altro fragger. e eh, va bene dai caricati caricati Questa visibilità su? Eh, però questa ha sparato prima In maniera fatto fumbling E tu copri la, la ritirata Quella, La munizione della mitragliata mi servono una munizione Di quello Va bene! Dobbiamo già pensare a ritirarci. Ready for action. Va bene, va bene, va bene. Di Vedi qua? Vediamo se c'è qualcos'altro che. Ha senso portarci dietro. Lì sono solo munizioni. Tu? Come stai messo? Vuoi allora. prendere? Ah, questa è la cosa più questo e questo. E poi questo, e questo. Tu dai, gli, gli. dagli un po' di friendly, non La merita. Muoviamoci verso casa. Anche tu, corri. Non puoi muoverti. Tu sei già messo bene per evacuare. E tu niente. Voi non potete fare niente. Evacuare tra l'altro, beh. Ah, sono 1, 2, 3 punti di evacuazione. Siamo abbastanza messi bene. Dai, dai, dai. Vabbè, finché sono loro tre. Che la possiamo ancora cavare. Allora. Tu non guardare in faccia a nessuno e muoviti più vicino possibile a uno dei punti di uscita. Se quello più lento non hai friends in questo momento. Tu fai la stessa cosa. Questo rumore fer di ferraglia. E se avessi vicino a qualcuno gli spariamo. non coprire la fuga no, scoppiando malamente eh? nah. ne vale la pena che tu sei bello carico corri ragazzo laggiù che ce ne andiamo Don Abbondio. Qui, subito Alla fine non è male questa combo, Brist Assalto Ce ne sono di migliori, ma Per ora va bene così L'avatrice, se si avvicina a qualcuno di troppo Gli spariamo Octopus Garden Tu sei già pronta per fuggire Taculat anche tu pronto per fuggire. Va bene. Bene. Facciamo avvicinare Adesso faccio scoppiare il vermicello. Così gli brucio la mista. Abbiamo un altro Arthron che è venuto a farci visita. Vai! Direi che possiamo scappare tutti adesso. Dior Dor andiamoci bene. Dai, andiamoci. Ecco tu, Via. Va bene, intanto. Eh? tanto... Tanto sono gratis. Anche tu va. Via! Mi ho portato un sacco di roba, cazzo. Dona Bondi piano piano, aumenta. Di livello. Guardate quanta roba. 800 tech, figa. Anche 300 mutagen. Due fucile da cecchino. Quattro medichit. Una vite grenade. Tanta roba. Abbiamo un vigen source che si è rotto. Da baby face. Va bene. Lo prepariamo. Qualcuno sta andando lì a rispondere alla chiamata? No. Ci mettiamo Charlie. Ma diciarli. No, è Delta che sta andando. Presete andare a recuperare anche questi materiali e poi questi materiali. Eh? Nel frattempo. qualche cosa satellite up linkato un satellite up link da qualche parte che non mi ricordo più che tu stai intanto Masked Manticore Dobbiamo andare qua, andiamo a recuperare ancora un po' di roba Secondo oh, me però a voi conviene stare qua Charlie That's Phoenix Forward Command Bene qua, ok. Mm, va bene, direi ottimo. Ma questo lo vediamo la prossima puntata. Che dire è stata una bella puntata. Abbiamo sia sì, recuperato una marea di risorse che difese una base per la prima volta ed è stato proficuo. Quindi che dire, ci vediamo la prossima volta. Ciao!